Sono Silvia e vengo da Ciricea che è un ecovillaggio di Pistoia però a parte questo progetto a cui partecipo già e che è già presente e attivo eh, ho avuto un desiderio che ho espresso l'altro giorno all'interno del cerchio del fishbowl e che è stato accolto molto bene cioè sono stata cercata da una decina di persone che mi dicevano sì dai facciamolo come, come si fa e l'idea era appunto quella dell'eco-gemellaggio cioè di ehm... il <ride> il microfono è me. <ride> una voce strana e, praticamente di permettere quindi è proprio un progetto è ancora solo un'idea però di creare o una bacheca o una rete qualcosa che permetta lo scambio tra ecovillaggi, cioè di ecovillaggisti per periodi più o meno lunghi in modo da eh, mantenere, cioè che ogni persona possa mantenere la propria famiglia che si è creato, eh, appunto seguire il proprio progetto, non abbandonare la famiglia come mi piace definirla, ma permetterebbe anche appunto di viaggiare un po' di più, di conoscere altre realtà, di farsi conoscere, insomma uno scambio di informazioni che secondo me sarebbe importante. È, una mia, è sorta da una mia esigenza anche di genitore, insomma, di cercare ecovillaggi con tanti bambini o con scuole all'interno vicine di un certo tipo, però credo che rifletta le esigenze di tanti, anche per esempio di giovani che sono nel mio ecovillaggio e che fanno una scelta di vita anche di allontanamento dal profitto, dal, insomma, dal lavoro, soldi, quel circolo lì però magari poi si trovano bloccati all'interno di un ecovillaggio, danno la propria vita con l'ecovillaggio e la mia paura nel, nel mio caso e del, del mio ecovillaggio è che questi fratellini a un certo punto se ne vadano dicendo sì vi voglio bene però devo vedere il mondo, quindi magari a volte può succedere per due mesi che uno voglia rilevarsi un po' di, di mezzo e poi ritornare o insomma, grazie a tutti.